Buonasera a tutti, benvenuti. Oggi parliamo delle mappe, quindi concludiamo l'argomento delle Java Collection. Prima vorrei fare una precisazione sull'esercizio che abbiamo visto l'ultima volta. Il messaggio che vorrei che vi fosse passato è il seguente. Eh, Java Collection offre diverse implementazioni per dei contenitori di dati. Queste implementazioni vanno conosciute perché ci sono delle situazioni in cui utilizzare un'implementazione piuttosto che un'altra è cruciale per il funzionamento del programma. Infatti l'altra volta abbiamo visto che inserendo 100.000 elementi all'interno di una lista implementata come array list o linked list non è stato un problema. Ma quando ho provato a eliminare perché utilizzavo contains e quindi dovevo iterare su 100.000 elementi la lista non mi dava risultato in diversi secondi, infatti ho dovuto terminare il programma manualmente. Utilizzando invece un hash set è stato possibile non solo eliminare gli elementi richiesti, ma farlo anche sotto il secondo, impiegando decimi o centesimi di secondo, adesso se non ricordo. Quindi utilizzare un'implementazione piuttosto che un'altra ha fatto sì che un programma che non terminava terminasse in meno di un secondo. Quindi questo è il concetto della complessità. E, questo, e per questo è importante conoscere le diverse implementazioni eh, della Java Collection. Oggi introduciamo le mappe che come concetto dovreste già conoscere, ma vediamo un pochino più nel dettaglio come funzionano. Che cos'è una mappa? La mappa è un array associativo, ehm, chiamata anche dizionario in alcuni linguaggi di programmazione. Ed è un tipo di dato astratto che permette di inserire delle coppie chiavi valore. Quindi ad una chiave viene associato un valore. La chiave deve essere unica, eh, la chiave inserita in una mappa deve essere unica, mentre i valori possono essere ripetuti. Il concetto di array associativo è un concetto nativo nei linguaggi di programmazione più, più moderni, come esempio il Perl, Python, Rubigo, eccetera. Invece in Java viene implementato, come tutte le altre collection, nel Java Collection Framework. L'implementazione sottostante si basa o su una hash table oppure su una struttura dati ad albero. Eh, oggi noi ci concentriamo sulla struttura hash table perché è molto simile a quella che abbiamo visto la scorsa settimana dell'hash set. Invece lasciamo la, la, lo studio della struttura dati ad albero per, per le prossime settimane. Quindi qua vediamo subito un esempio in questa slide. Vediamo che inseriamo eh, in una struttura dati il valore, valore h 2 che corrisponde alla chiave 42. Quindi diciamo alla chiave 42 corrisponde questa stringa. E, ehm, poi mi chiedo... Credo che ci sia un errore, perché al, se si richiede il 42, la chiave 42, mi deve, mi deve essere restituito il valore H2G2. Forse l'esempio in questo caso non è chiarissimo, in effetti. Dunque, il concetto qual è? Inserisco una coppia chiave valore, inserisco una chiave e inserisco un valore associato a quella chiave. Quando chiedo qual è il valore associato a quella chiave, mi viene restituito. Adesso vediamo un esempio migliore. Rispetto all'albero... Ehm, della gerarchia della Java Collection, ci posizioniamo nella seconda parte, nel secondo albero, quello in cui si è dall'interfaccia mappa, map. L'interfaccia map è un supporta il generics, come tutte le Java Collection, quindi è possibile specificare il tipo di oggetto chiave, il tipo di oggetto valore che andremo ad utilizzare e questo permette di fare tutti i controlli a tempo di compilazione. Poi i metodi principali sono il metodo put, il metodo remove, il metodo get. Il metodo put funziona che si, si inserisce una chiave ed un valore, il valore associato alla chiave, la chiave deve essere unica in tutta la collezione, remove, ossia rimuovo l'oggetto associato a quella chiave, get, ottengo l'oggetto associato a quella chiave, e poi abbiamo anche delle funzioni di ricerca che sono contains key, ossia la collezione, la mappa, contiene questa chiave e, cont oppure contiene questo valore. Ci sono poi un'altra serie di metodi che vengono definiti nell'interfaccia nell mappa. I più interessanti secondo me sono gli ultimi due, key set e values, che restituiscono una collezione rispettivamente di tutte le chiavi della mappa e di tutti i valori contenuti nella mappa l'interfaccia mappa ha delle implementazioni concrete in particolare ci interessano la LinkedHashMap l'HashMap e la Trimap adesso iniziamo a guardare la HashMap l'HashMap allora, il suo funzionamento è molto simile all'Hash7 che abbiamo visto la scorsa settimana si basa sul concetto di eh, chiave, ossia Abbiamo un universo, su questo universo sono definite alcune chiavi. Grazie alla funzione di hash è possibile trasformare la chiave in un indice. Quest'indice mi identifica la zona dell'array, della struttura dati sottostante, dove iniziare la ricerca. Abbiamo visto che, purtroppo, utilizzando eh, tutte le strutture dati basate sull'hash, eh, si verifica un fenomeno chiamato collisione: si verifica nel momento in cui date due chiavi diverse. La funzione di hash genera lo stesso indice. Per risolvere una delle soluzioni è quella di eh, creare una linked list a partire da ogni set, da ogni, da, da ogni settore, da ogni zona individuata nell'array dall'indice generato dal, dalla funzione di hashcode. Quindi con la funzione di hashcode ottengo ho un'idea di dove andare a cercare. Questa idea potrebbe essere generalmente molto precisa, infatti la funzione di ricerca è costante nella maggioranza dei casi, se ci sono delle collisioni cercano in questa linked list. A differenza della scorsa settimana dove in ogni elemento della linked list avevo semplicemente una chiave, perché l'hash set prevedeva di inserire soltanto dei valori e il valore corrispondeva alla chiave, in questo caso nella hash map ad una chiave corrisponde un valore. E come vedete le chiavi sono tutte diverse, in questo esempio anche i valori sono tutti diversi, ma sappiamo che i valori potrebbero essere duplicati le chiavi no. Quindi la collezione HMAP non permette chiavi duplicate, i valori lo possono essere. Il meccanismo del chaining non viene utilizzato per inserire, per ammettere chiavi duplicate nella collezione, ma viene semplicemente utilizzato per ehm, gestire la situazione in caso di collisioni. In caso di nel caso in cui si verifichino le collisioni. L'HashMap è una collezione che non ammette chiavi duplicate, non è ordinata e non prevede quindi nessun ordinamento eh, né ascendente che discendente. L'implementazione è basata sulla hash table, che è la stessa che abbiamo visto la scorsa volta, quindi significa l'operazione di inserimento, di richiesta di una chiave, di rimozione del valore associato ad una chiave e sapere se la chiave è contenuta nella collezione sono operazioni costanti quindi o grande di 1 nella maggioranza dei casi e ut per utilizzare una hash map come abbiamo visto la scorsa volta è necessario fare l'overriding di due metodi che sono l'hash code e equals overriding che va sempre fatto anche se mi interessa soltanto ridefinire uno dei due devo sempre ridefinirli entrambi perché la loro L'implementazione deve essere uniforme. Una cosa importante, che non avevo specificato la volta scorsa, è che la chiave, l'oggetto chiave, deve essere immutabile. Questo perché? Perché se io ridefinisco hashcode per un determinato oggetto, e l'hashcode lo ridefinisco, ad esempio, nel caso di uno studente, nel caso dell'oggetto studente, eh, potrei utilizzare come hashcode la sua matricola se utilizzo la matricola e poi successivamente cambio la matricola dello studente eh, l'implementazione della hash MAP non funziona più questo perché? perché eh, il metodo HashCode deve restituire sempre lo stesso risultato su tutta la durata del programma quindi il concetto di immutabilità è legato a questo il valore di HashCode deve restituire sempre lo stesso risultato il valore di Equals deve restituire sempre lo stesso risultato hashcode e equals sono applicate alle proprietà dell'oggetto, che, che potrebbero riguardare l'intero oggetto soltanto una parte, queste proprietà non dovrebbero, modif non dovrebbero essere modificate durante l'esecuzione del programma. Giusto per chiarire qual è la differenza tra hashmap e hashset, eh, vediamo questa slide. Allora, la hashmap è una collezione che permette di inserire delle copie chiave valore dove a ciascuna chiave è associato un valore. L'hash set, invece, permette semplicemente di inserire degli oggetti. E a differenza di una lista, abbiamo visto che l'hash set permette di inserire degli oggetti, che non, ma non, questi non devono essere duplicati. Ehm, in entrambi i casi, la chiave non deve essere duplicata. La collezione... Non è ordinata, quindi non prevede il concetto di ordinamento. Infatti abbiamo detto che la principale differenza tra un hash set e una lista, oltre al, alla non possibilità di inserire duplicati, è quella in cui si perde il concetto di, di indice, di, di accesso posizionale, perché la, la posizione di dove un oggetto viene salvato viene calcolata tramite la funzione di hashcode che trasforma un qualsiasi oggetto in un indice. Poi abbiamo visto che l'implementazione si basa su un hash table per utilizzare e definire due metodi, hashcode e equals, ed è importante che le proprietà su cui questi metodi sono ridefiniti rimangano immutate durante tutta l'esecuzione del programma. Qual è la complessità di utilizzare una hash map? Tutte le operazioni che, sono, che coinvolgono l'utilizzo della chiave sono generalmente grandi di uno. Quindi sono costretamente veloci de, indipendenti dalla struttura della, della grandezza della mappa il problema si ha quando invece voglio utilizzare la funzione contenuta. ossia dato un oggetto voglio sapere se questo oggetto è contenuto all'interno della collezione perché è un problema questo? perché non ho nessun modo veloce per sapere se questo oggetto è contenuto nella collezione se non quello di iterare su tutta la collezione per questo motivo la complessità è un grande di n, quindi dipende linearmente dalla dimensione della collezione. In questo caso si comporta come una lista, quindi se voglio sapere se un valore è presente all'interno di una hash map, ho la stessa complessità nel caso in cui volessi sapere se un valore, se un oggetto è contenuto all'interno di una lista, perché devo scandirla tutta, nel peggiore dei casi, perché potrebbe essere in un'ultima posizione. Appunto. Ehm contains value potenzialmente ha una complessità o grande di n. Uno dei problemi della hash map è che, si, è che non prevede un concetto di ordinamento. Per questo motivo è stata creata la linked hash map, che è molto simile alla link dash, al linked hash set che abbiamo visto la scorsa settimana, ossia una struttura dati che si basa sia su una hash table, ma prevede anche una lista doppiamente linkata. Quindi, come prima, le operazioni di inserimento eh, richiesta di, di un valore associato ad una chiave, eh, rimozione di un elemento e sapere se la collezione contiene una chiave sono tutte operazioni che hanno ancora complessità o grande di 1, quindi costante. Non ammette du chiavi duplicate, ma ammette valori duplicati e prevede un concetto di ordinamento. L'ordinamento è quello del... è, è, usualme, è generalmente l'ordinamento di, ins di inserzione, quindi, sulla quindi la lista è ordinata, questa double linked list è ordinata a seconda dell'ordine di inserimento. Non permette però di eh, ordinare gli elementi secondo un altro criterio. Se volessimo ordinare gli elementi secondo un altro criterio, che non è quello di inserimento, dovremmo utilizzare un'altra struttura dati, in particolare il TreeMap, che si basa su una struttura dati ad albero che permette sia l'ordinamento eh, naturale degli oggetti, quindi se l'oggetto implementa compar comparable è possibile ordinare due oggetti, oppure eh, con un ordinamento definito implementando l'interfaccia comparator. Eh, tuttavia, siccome la struttura dati su cui si basa è la struttura dati ad albero, che non abbiamo ancora visto, rimandiamo l'analisi di, di questa variante della ma di mappa um, alla prossima settimana adesso vorrei un attimo ancora ricapitolare su tutto quello che abbiamo visto riguardo alle Java Collection in quanto credo che siano molto importanti Allora, abbiamo visto che il cuore del Java Collection Framework sono due gerarchie di interfacce una fa capo all'interfaccia collection e l'altra fa capo all'interfaccia map. map. L'interfaccia collection definisce quali sono le operazioni di base che possono essere effettuate su un ADT, su un abstract data type, che sono quelle di aggiunta, rimozione, quelle di ottenere un elemento e poi la possibilità anche di iterare sulla collezione. La mappa invece associa uh, ad un, uh, un valore ad una chiave e quindi permette l'inserimento di... Piche di valore. Queste interfacce definiscono delle operazioni, questo è un concetto molto importante. Queste interfacce definiscono delle operazioni che sono, sono indipendenti dal tipo di dati che poi andremo a inserire. Infatti tutte quante supportano i generics, che è quella sintassi in Java che permette di definire qual è il tipo di oggetto che andrò ad inserire in una collezione in modo tale che possano essere effettuate una serie di verifiche in fase di compilazione per evitare che metta due tipi di oggetti che non sono compatibili all'interno della stessa collezione. Quindi riguardo alla prima gerarchia, questa fa capo all'interfaccia collection ed è poi... Eh, vengono poi definite una serie di sottointerfacce che sono l'interfaccia set, l'interfaccia code e l'interfaccia lista che definiscono le strutture dati più specifiche rispetto a collection. In particolare set non permette di inserire elementi duplicati. Quindi è particolarmente utile se ad esempio voglio eh, tenere traccia degli studenti, gli oggetti tipo studente oppure gli oggetti tipo carte da gioco. La lista invece fornisce è un'interfaccia che definisce una collezione che prevede il concetto di ordinamento, perché gli oggetti all'interno di una lista sono ordinati. L'ordinamento di base è quello eh, sulla base del, dell'inserimento, però è possibile specificarne un altro e eh, utilizzando l'ordinamento naturale degli elementi oppure specificando un comparator. Ci sono poi altre due interfacce che sono quelle della coda, Q e DQ, che non abbiamo visto ancora, ma utilizzeremo più avanti, e l'implementazione di base della coda è la linked list che è anche l'implementazione di una list. Infatti vedete che la linked list ha due freccine, una perché implementa l'interfaccia list e una perché implementa l'interfaccia dequeue. Um, quindi di questo noi cosa abbiamo visto? A partire dall'interfaccia collection abbiamo visto l'interfaccia set e l'interfaccia list e come implementazioni concrete abbiamo visto l'array list, la linked list, come implementazione del set invece abbiamo, vi, abbiamo visto la link-7 e l'hash-7. Ci manca da vedere il tree set, quando vedremo poi le strutture ad albero. E parallelamente a questa gerarchia ve ne è un'altra che è quella che fa capo all'interfaccia mappa. Per me si i chiavi valore. C'è anche un'interfaccia un che eredita la mappa che si chiama sorted map, che è, un che è una mappa ordinata, dove gli elementi sono ordinati a seconda del, del, dell'ordinamento naturale oppure quello specificato da un comparator la sorted map è implementata nella tree map che però non abbiamo ancora visto mentre l'interfaccia map è implementata nella hash table nella linked hash map e nella hash map noi ci siamo concentrati su due, su due versioni che sono la hash map e la linked hash map quindi vediamo un'altra tabellina che ricapitola l'utilizzo del Java Collection Framework. HashMap, HashTable, TreeMap, LinkedHashMap sono tutte implementazioni della mappa. La differenza è che l'HashMap non prevede il concetto di ordinamento, um, invece la TreeMap prevede un concetto di ordinamento e in particolare gli elementi sono ordinati utilizzando l'ordinamento naturale. Nella LinkedHashMap invece è sempre una mappa basata sull'implementazione della hash map ma siccome prevede anche una, una lista doppiamente linkata è possibile avere un ordinamento, quindi è possibile ottenere gli elementi secondo l'ordine di inserzione poi abbiamo il set quindi l'hash set, il tree set linked hash set è in modo simile a, quello, a come abbiamo visto per le mappe, l'hash set non, permette, non prevede l'ordinamento nel tree invece non solo è previsto l'ordinamento ma gli oggetti sono anche ordinati eh, con ordine crescente secondo l'ordinamento naturale o quello specificato se si implementa comparator nel linked hash set invece eh, come prima abbiamo l'implementazione che si basa su una hash table più eh, una, una lista ovviamente linkata che tiene traccia di come gli elementi sono stati inseriti all'interno della collection infine abbiamo due implementazioni per le liste che sono l'array list e la linked list l'implementazione vector non l'abbiamo vista e entrambe prevedono un, un ordinamento che è basato sull'indice quindi prevedono gli oggetti sono ordinati perché la differenza principale tra il set e la lista è che nel set gli, si perde il concetto di ordinamento perché non si ha l'accesso posizionale e quindi ci sono altre strutture dati nel, nella map, nel, nel set come la link-map come il link-set e il set che servono a inserire un concetto di ordinamento anche nel set quindi abbiamo visto eh, tutte queste strutture dati, vediamo quando utilizzare una piuttosto che l'altra. Iniziamo con una domanda: Adesso, purtroppo non vedo. Okay. Eh, ora, sono interessato ad inserire, quindi se so, ho il mio problema, devo implementare la mia applicazione devo decidere quale struttura dati utilizzare. Quindi la prima domanda che mi pongo è sono interessato a inserire dei singoli oggetti o delle coppie chiave valore? Se sono interessato a inserire delle coppie chiave valore, allora mi chiedo, è importante l'ordinamento? Se l'ordinamento non è importante, utilizzo una hash map. Se invece l'ordinamento è importante, mi chiedo, devono essere ordinati in modo crescente o decrescente? Se è così, devo utilizzare una tree map. Se invece mi interessa semplicemente un ordinamento che tenga traccia dell'ordine di inserimento degli oggetti nella collection, allora utilizzo una link e dash map. Alternativamente, se non sono interessato a inserire delle coppie chiave valore o voglio inserire semplicemente degli oggetti nella collezione, questa collezione... Se può contenere dei duplicati, l'unica alternativa è utilizzare una lista. Quindi un array list e una linked list. Se non sono interessato a inserire dei duplicati, allora mi interessa, ehm... ah, sì, mi interessa poter cercare gli elementi con contains e remove. Se non mi interessa utilizzare le funzioni contains e remove, Potrei utilizzare un array list o una linked list, perché di nuovo la linked list funziona anche se ci sono elementi che non sono duplicati, lo stesso l'array list. Semplicemente sappiamo che le prestazioni sono inferiori nel momento in cui vado a cercare un elemento all'interno di queste strutture dati. Se invece vogliamo una struttura dati che non permette duplicati, in cui l'ordinamento è importante, allora devo rivolgermi ad una delle due implementazioni del set che prevede un ordinamento, quindi il triset o il linked hash set. Il triset è sorted, quindi eh, eh, all'interno del triset gli elementi sono ordinati secondo l'ordinamento naturale, invece nel linked hash set sono ordinati secondo l'ordine di inserimento. Se invece l'ordinamento non mi interessa, utilizzo un hash set. Nulla vieta di utilizzare un linked hash set al posto di un hash set. Però aumenta l'overhead perché questa, di, questa lista doppio linkata si porta dietro per ogni oggetto dei riferimenti quindi questi riferimenti occupano memoria. È abbastanza chiara questa slide? Avete delle domande a riguardo? Sono solo delle regole, delle semplici regole. La scorsa settimana abbiamo visto quando utilizzare una list e una linked list. Sappiamo che una linked list è particolarmente utile quando dobbiamo togliere, rimuovere elementi aggiungere elementi in particolare è utile se utilizziamo l'iterator perché queste operazioni sono costanti iterator.remover, iterator.add tuttavia il consumo di memoria della linked list è superiore a quello di un array list eh, rivedendo la complessità vediamo che il set ha complessità costante per l'aggiunta e la rimozione di elementi e anche per eh, a complessità costante per sapere se voglio sapere se la mia collection contiene un oggetto diciamo che questa qui è la complessità dell'hash set perché è del linked hash set perché se invece utilizzo un tree set devo sostituire a o grande di 1 o grande di log n perché in quel caso la complessità è logaritmica e comunque rimane un'ottima complessità nella mappa la complessità è simile a quella di un hash set, quindi è sempre grande di 1, ogni qualvolta utilizzo il concetto di chiave, diventa o grande di n se voglio sapere se la collection contiene un valore. Poi abbiamo visto, lo ripeto ancora una volta perché sia estremamente chiaro, quando utilizzare uguale uguale, soltanto se voglio confrontare due riferimenti di memoria. Utilizzo equals per avere informazioni sull'uguaglianza di due oggetti. Utilizzo sempre equals e ne compare to, per sapere se due oggetti sono uguali. hashCode ogni volta che, che ridefinisco equals, devo anche ridefinire hashcode. e devo selezionare all'interno dell'oggetto le proprietà che univo univocamente mi identificano quel, quell'oggetto. Potrebbero essere tutte le proprietà, la scorsa volta abbiamo visto l'esempio dell'impiegato, che era identificato il nome cognome età. Nel caso di uno studente, nome, cognome, età e matricola, basta inserire la matricola, perché le altre informazioni sono duplicate, perché già so che la matricola è sufficiente a identificare in modo univoco eh, uno studente. CompareTo è un metodo di cui faccio l'override soltanto se implemento l'interfaccia comparable e Implemento l'interfaccia comparable ogni qual volta voglio definire qual è l'ordinamento naturale di due oggetti. L'ordinamento naturale si parla di ordinamento naturale quando ridefinisco l'interfaccia comparable. E quando implemento l'interfaccia comparable all'interno della mia classe. Se invece implemento l'interfaccia comparator, allora sto specificando un ordinamento che non è quello naturale. Ok, ci sono delle domande su questa parte? Eh, sì, eh, allora ordered significa che è previsto un concetto di ordinamento ossia esiste il concetto di elemento successivo ed elemento precedente a quello corrente in un array se vado nella casella 20 esiste un elemento che si trova alla casella 21 e un elemento che si trova alla casella 19 che, che, sono, che sono rispettivamente il successivo e il precedente esiste un conto di ordinamento e la stessa cosa succede nella linked dash map dove non ho le caselle di un array ma ho dei puntatori che mi dicono qual è l'elemento successivo e qual è l'elemento precedente. Sorted invece è una condizione più restrittiva perché sorted mi dice che non solo esiste un concetto di successivo e precedente ma il successivo è più grande del precedente perché sono proprio ordinati in modo eh, crescente o decrescente. Altre domande? allora se non avete domande passiamo a fare un paio di esercizi allora, il primo vi proporrei partendo dalla soluzione che avete visto la scorsa settimana o forse anche ieri del libretto quindi io proporrei di clonare il progetto Adesso vado su Eclipse, importa, progetto da Git, clone URI, non sono connesso a internet, quindi non riesco ad accedere. qui seleziono i branch che voglio importare li seleziono entrambi lo importo nel mio workspace di Eclipse allora questa è la versione semplificata quindi non è ancora quella che prevede l'utilizzo del database però è già la versione che, in cui è stato introdotto il concetto di model view controller provo a rispiegarla anche io ma di sicuro la saprete già il controller cos'è? è, è quell'entità che si occupa di controllare un'interfaccia per ogni interfaccia grafica ha un controller quindi potrei avere tanti controller perché per ogni view per ogni extra ha un controller il model invece, direi, è il programma in sé, è la parte intelligente del programma, è quella che svolge tutte le attività, quella che accede al database, quella che accede, quella che accede appunto alle risorse, e al suo interno definisce tutte le strutture dati, tutti gli algoritmi per svolgere le funzioni eh, de, di quel programma nello specifico. Il model funziona correttamente anche in assenza di interfaccia grafica. Quindi l'interfaccia grafica è un di più, è semplicemente un'interfaccia, il controller rappresenta un'interfaccia tra l'interfaccia grafica e il model. Quindi non ci deve essere alcuna logica all'interno del controller. Ad eh, esempio ci sono queste due classi, test model e test esame, che vengono utilizzate per testare il model, perché come ho detto il model funziona anche in assenza del controller. Quindi. e ehm, questa applicazione la conoscete bene provo ad eseguirla soltanto una volta per controllare che sia tutto corretto quindi inserisco il codice di un esame inserisco il codice di un esame mi dice che tutte le informazioni sono state aggiunte correttamente quando poi faccio la ricerca per codice allora se non metto nulla mi dice che il codice del corso non è valido se invece metto un codice corretto mi dice che il codice è stato trovato e in più mi riempie queste informazioni l'implementazione nel model prevede di utilizzare un una lista, in particolare una list, però noi sappiamo che potrebbe essere più corretto utilizzare un altro tipo di struttura dati, perché? Perché ciascun esame è caratterizzato da un codice e quindi, come abbiamo visto nelle slide di prima, quindi torniamo nel nostro, nel nostro schemino, come abbiamo visto in queste slide. Partiamo da start ci chiediamo: se inser siamo interessati ad inserire una coppia che aveva valore? potremmo essere interessati perché di fatto un esame è un oggetto che ha eh, un valore, ossia potrebbe essere l'esame di per sé, e poi anche una chiave che è il codice dell'esame. Quindi potrei utilizzare una mappa. Alternativamente potrei utilizzare anche un set perché. Considero l'esame come un oggetto unico, quindi non una, come una coppia chiave-valore. Eh, eh, so, so che gli esami non possono essere duplicati, perché ciascun esame ha un codice, e questo codice per definizione non può essere duplicato. Sono interessato a utilizzare funzioni come contains e remove, in particolare contains, e l'ordinamento non è importante perché non sono interessato all'ordine in cui inserisco gli esami nel mio libretto. Quindi potrei benissimo utilizzare un hash set. In alternativa potrei anche utilizzare un hash map utilizzando come chiave una stringa che è il codice del, dell'esame. Proviamo a vedere l'implementazione con entrambe le strutture dati e vedere differenze e quale potrebbe essere la migliore. Adesso non vorrei confondervi le idee, ma in Java... L'implementazione dell'hash set eh, è identica a quella della hash map. Questo molto probabilmente è fatto per, una, per un discorso di ottimizzazione interna del codice. Però in fondo le strutture dati sono molto simili, perché entrambe si basano su una hash table, entrambe prevedono il concetto di, eh, di chiave. L'unica differenza è che in un caso il valore che vado a inserire è la chiave, nell'altro in caso invece sono il valore che devo inserire è associato ad una chiave, quindi sono due oggetti separati. Quindi tolgo questa dichiarazione, tolgo anche questa inizializzazione, e scrivo private hash, hash set esame, specifico il tipo di oggetto che andrò a inserire nella collezione, lo chiamo esami come prima uguale a null, importo hash set e poi nel costruttore inizializzo questa struttura dati, quindi esami uguale a new hash set esame aperto tonda chiuso tonda la cosa interessante è che hash set e linked list entrambe ereditano entrambe implementano l'interfaccia collection quindi hanno, ridefiniscono gli stessi metodi per cui a parte il metodo index of non devo cambiare nulla perché sono passato da una array list a un set quindi perdo il concetto di posizione però il metodo contains e il metodo add sono gli stessi qui devo sostituire perché allora, Nel metodo add-esame, cosa devo fare? Devo prima controllare se l'oggetto è presente, se non è presente lo aggiungo, altrimenti ritorno false. Come faccio a sapere se l'oggetto è presente, utilizzo contents ed il metodo è uguale sia nella set che nella LinkedList. Lo stesso è il metodo add. In questo caso invece voglio trovare un esame, quindi voglio, dato un codice, ricevere tutte le informazioni relative a quell'esame quindi ottenere l'oggetto esame come faccio? in una eh, linked list se avessi utilizzato una linked list o una li un array list avrei creato un nuovo oggetto esame avrei sfruttato internamente il comparatore della linked list che, com che compara due oggetti utilizzando il metodo equals equals in esame è stato ridefinito Infatti, eh, equals fa il controllo che i codici siano identici e mi restituisce la posizione. Se la posizione è meno 1, vuol dire che non è stato trovato. Se invece la posizione è diversa da meno 1, vuol dire che si trova all'interno della mia collezione e quindi posso ottenere l'oggetto in, in quella posizione. Nel caso di un hash set è tutto molto più semplice, perché quello che devo fare è semplicemente esami.get e gli passo new esame codice null null. adesso non mi ricordo come si chiama il metodo scusate uh. esame punto contenci clear size Viene un dubbio. Ok, mm, no, non mi ricordavo questo particolare. Allora, l'hash set non prevede di restituire l'oggetto, ossia come metodi A, add permette di inserire, contains ci cioè dice se l'oggetto è presente, iterator permette di iterare, permette di rimuovere l'oggetto, però non mi sembra che ci sia il metodo che ritorna un oggetto. Perché. Sì. Ok, quindi co come faccio per... scusate, non mi ricordavo questo particolare. Allora, come faccio per ottenere un oggetto a partire da un hash set, Devo utilizzare l'iterator. Quindi esami. Punto. Iterator quindi iterator esame it uguale esami.iterator questo lo commento importo java.util.iterator quindi quello che sto cercando di fare è ho un codice voglio sapere se questo esame è contenuto all'interno della collezione e se è contenuto se l'esame corrispondente, corrispondente a questo codice è contenuto all'interno della collezione e se è contenuto voglio ritornarlo quindi per prima cosa scopro se è contenuto o meno, perché questa è un'operazione che posso fare in tempo costante, quindi if esami.contains new come scritto prima, new esame codice null null quindi se mettiamo una riga di commento controllo se la collezione contiene l'esame se lo contiene allora ha senso cercarlo, quindi utilizzo poi un iteratore. Se non lo contiene, è inutile che lo cerchi, e quindi semplicemente scrivo return null. Questo qui è un trucco, in realtà avrei potuto benissimo provare a cercarlo e se alla fine non l'avessi trovato, ritornare null. Il problema è che avrei perso tempo, perché iterare su tutta la collezione è un'operazione o grande di n. È un po' come cercarlo all'interno di una lista. E quindi avrei perso del tempo. Per ottimizzare, prima mi chiedo se c'è. Se c'è, allora lo cerco. Come faccio a cercarlo? Utilizzo l'iteratore, quindi while it.asNext if it.Next esame e uguale it.next if e.equals new esame in cui passo il codice allora faccio return e qui inserisco un return null soltanto per perché il metodo vuole che venga sempre ritornato un valore però so che questo valore return null non verrà mai ritornato in questo caso perché se entro nell'if l'esame è per forza contenuto nella collection e quindi per forza ritornerò e ad un certo punto dell'iterazione se invece non è contenuto rit ritornerò null spero che sia stato tutto chiaro, scusate per... Un momento di indecisione che ho avuto prima. Avete delle domande? Generalmente quello che genera un po, di, un po' di confusione è questo, ossia quando utilizzo il metodo contains e passo un nuovo oggetto con il codice. Perché questo funziona? Perché io creo un nuovo oggetto esame, ma tanto so che il confronto avviene poi su una proprietà, che ho definito in equals. Siccome equals l'ho ridefinito dicendo utilizzo soltanto il codice per il confronto. Due oggetti che hanno campi diversi, ma hanno lo stesso codice, siccome io ho ridefinito equals, sono per me identici. E questo, e questo trucco lo posso sfruttare ogni qualvolta voglio cercare un elemento all'interno di una collezione. Quindi non ho bisogno di riempire tutti i campi. Quindi non mi interessa riempire i campi eh, titolo, docente, eccetera. Mi interessa semplicemente riempire il campo eh, codice. Addirittura per renderle più semplici avrei potuto costruire un altro costruttore con solo il campo codice per rendere il codice un pochino più pulito. Quindi public, esame... String, codice e poi scrivere dis.codice eh, uguale a codice. In questo caso scrivo anche super, anche se in questo caso, siccome non stiamo ereditando nulla non è prettamente necessario. In questo caso ho definito due costruttori. Di costruttori ne posso definire quanti ne voglio. Se non ne definisco nessuno vuol dire che eredito quello degli da, da, object ma se lo ridefinisco posso ridefinirne quanti ne voglio in base anche ai campi a cui sono interessato ricordandoci che eh, creare un oggetto riempiendo solo alcuni campi è pericoloso perché gli altri campi sono null e quindi se poi vado a fare delle operazioni su questi altri campi il programma mi restituirà una null pointer exception quindi tutti questi trucchetti funzionano a patto che uno sappia quello che sta facendo. Quindi su questo oggetto new esame, che in questo caso tra l'altro non associo neanche ad una variabile, ma creo e passo subito al metodo, non devo poi andare a, chiamare nessun, a fare nessun'altra operazione. In questo caso non è possibile, ma se avessi scritto esame, esame uguale new esame codice, su questo oggetto esame non devo fare nulla, per questo motivo per evitare che possa fare errori lo creo sul, sul posto in modo tale che non possa chiamare nessun mezzo e non possa accedere a nessun'altra proprietà che l'hanno definito. Se vedete è un po' uno spreco, lo stesso oggetto o un oggetto simile lo creo due volte, ma è meglio così perché così evito errori. È tutto chiaro questo? Allora, abbiamo visto che in questo caso la scelta dell'hash 7 non è stata particolarmente felice, perché l'hash 7 è ottimo per, per sapere se contiene un oggetto, è ottimo per aggiungerlo, ottimo per rimuoverlo, però non avevo, non avevo pensato che effettivamente non è per nulla ottimo se voglio quel soggetto. E, ehm, perché se lo voglio devo utilizzare un iteratore e quindi iterare su tutta la collezione. Forse in questo caso sarebbe stato molto meglio utilizzare una hashMap. Quindi commentiamo questa, anzi possiamo addirittura rimuoverla, sostituiamo l'hash, la importiamo, già avuti hash map, new hashmap e come tipo di generics in questo caso dobbiamo specificare due valori. Il tipo di oggetto della chiave e il tipo di oggetto valore. Come chiave cosa utilizziamo? Utilizziamo il codice dell'esame, che mi sembra sia una stringa alfanumerica, quindi utilizziamo string. E lo stesso lo andiamo a specificare quando creo questa collezione. Allora, in questo caso, sappiamo ha un metodo contains vediamo eh, esami.contains questa volta però il metodo è specifico ci sono due versioni contains key e contains value voglio sapere se la collezione contiene una chiave o un valore siccome sono interessato a sapere se questa collezione contiene un esame, l'esame è univocamente identificato da, dal, dal codice dell'esame. Posso utilizzare Contensky e semplicemente gli passo punto, get codice che mi istituisce il codice dell'esame. E lo vado a sostituire a questo metodo scritto prima. Quindi faccio il controllo. Se la collezione esame non contiene nessuna chiave che è pari a quella che, mi sta, che ho ricevuto come argomento del metodo, allora aggiungi nella collezione una nuova, una nuova coppia chiave-valore, dove la chiave, il codice dell'esame, il valore e l'oggetto esame. Quindi il metodo add in questo caso è diverso, si chiama put, e scrivo esami.put e.getCodice. Quindi inserisco sia il codice che la chiave sia l'oggetto. Vediamo se adesso l'implementazione di trova esame è un pochino più semplice. Per trovare l'esame, per primi, prima di tutto vorrei sapere se è contenuto. Quindi potrei utilizzare esami.contains e passargli eh, la. E passargli l'identificativo dell'esame. Oppure direttamente potrei utilizzare il metodo GET. Il metodo GET cosa fa? Mi restituisce l'oggetto associato ad una chiave. E quindi utilizzo esami.get ehm, di codice. In questo caso il metodo passa direttamente il codice. Salvo il valore ritornato in una, vari in una variabile. A questo punto, esame è, a questo punto potrei, scriviamo due versioni del codice, potrei scrivere o oh, è uguale uguale a null, allora ritorno null, altrimenti ritorno direttamente E, ritorno E, quindi faccio il controllo, se è uguale a null, ritorno a null, altrimenti ritorno l'oggetto, ma pensandoci bene questo codice è assolutamente utile. quindi semplicemente... Quello che potrei fare è scrivere return esami.get di codice. Esami.get di codice, cosa fa? Mi ritorna null, perché il metodo, se avete dei dubbi su cosa faccia il metodo, basta andare sopra con il mouse, viene fuori ehm, questa descrizione ci dice che il, il valore ritorna... Il, che il valore ritornato è quello associato alla chiave specificata, oppure null, se non viene trovato nulla, per quel, se, se quella chiave non viene, trovato, non viene trovata. Quindi vediamo che in questo caso la scelta di una hash map è particolarmente felice, perché sia l'aggiunta è veloce e semplice, ma anche trovare un esame associato ad un co al codice d'esame è particolarmente veloce. Subuto abbiamo scritto pochissimo, pochissimo codice. Vediamo se il funzionamento dell'applicazione è rimasto immutato. Provo a inserire, provo a cercare, ovviamente mi dice non trovato perché devo fare inserisci, quindi esame aggiunto correttamente. Cancello tutte le informazioni. Provo a inserire un altro codice, quindi dice non trovato, corso non valido, faccio cerca, corso trovato e mi riempie con le stesse informazioni di prima. Avete delle domande riguardo i due tipi di implementazioni che abbiamo rivisto? Molto semplice, semplicemente abbiamo modificato il model, la cosa interessante che volevo farvi notare è che abbiamo toccato il model, non abbiamo toccato l'interfaccia grafica, quindi il funzionamento dell'applicazione è rimasto invariato, perché l'interfaccia grafica non contiene nessuna logica dell'applicazione, è completamente scollegata, quindi anche se cambio il model, se prendessi il model di un'altra persona e lo mettessi, l'applicazione continuerebbe a funzionare, perché l'interfaccia con cui il controller e il model si parlano, che sono i metodi pubblici del model, non sono cambiati, è semplicemente cambiata l'implementazione. E questo è un pattern estremamente forte in Java. Potente. Allora, siccome ci rimane ancora un po' di tempo, vorrei guardare insieme il laboratorio 2. <coughs> Una parte della soluzione del laboratorio 2, perché secondo me aveva diversi punti interessanti da vedere. Allora, vediamo se trovo il testo: allora, il, il laboratorio 2. Avevo un'interfaccia in cui era possibile inserire nella casella di testo una o due parole. Se inserivo due parole, la prima corrispondeva alla al... era una parola da inserire nel dizionario, e la seconda era la traduzione associata alla prima. Se invece inserivo soltanto una parola, volevo cercare all'interno del mio dizionario la parola eh, inserita e volevo sapere qual è la traduzione di questa parola. Ad esempio, se avessi inserito Andrea alieno, cercando poi alieno, non avrei trovato nulla, cercando Andrea avrei trovato alieno. Quindi dovrei aver caricato già la soluzione su, su git. Per vedere le soluzioni che carico, ci sono diversi modi. La prima è andare nel tab release di Github. Nel tab release trovate, non so se ve l'ha già fatto vedere il professor Fulvio, ma qui trovate i progetti in formato zip o tar. In particolare il progetto di base, la soluzione del primo esercizio e la soluzione del secondo esercizio. Se invece volete direttamente vedere il codice senza scaricarvi lo zip, dovete andare su questa casella dove c'è scritto branch master, e selezionare i branch, tipicamente sono sempre chiamati così, soluzione esercizio 1, 2, oppure senza nessun numero, se ce n'è soltanto una. Cliccando lì, poi dopo potete navigare nel codice, ed è particolarmente comodo, perché se vi interessa, se avete un dubbio, evitate di scaricare tutto, tutto il progetto, e potete navigare nel codice, perché il git, git lo espone in modo particolarmente chiaro. Io invece ce l'ho in Eclipse, in particolare vediamo la soluzione dell'esercizio dell 1, dove veniva richiesto di implementarlo nel modo più semplice possibile. Non avevamo ancora visto il concetto di model view controller, ma in realtà facendo una divisione in classi con alien controller, creando poi un alien dictionary, si aveva già... Una divisione molto simile a quella del model eh, view controller, perché l'Indiction non era nient'altro che il model. Quindi nel controller cosa facevo? Cerco di ingrandire un pochino il testo. C'era un metodo due reset molto semplice, che semplicemente permetteva di resettare l'interfaccia grafica. Qualcuno mi ha chiesto se il metodo due do reset doveva anche triggerare il reset del database sì, era una possibilità ed era semplicemente bisognava aggiungere la, la chiamata a un metodo del model dove veniva implementato il reset della struttura dati poi in realtà tutto veniva svolto all'interno del metodo do translate quello che avevo chiesto era di eh, modificare tutto il testo inserito in lowercase in modo tale da facilitare la, la, la ricerca e l'inserimento e soprattutto ero interessato a far sì che il programma fosse il più robusto possibile robusto significa che il programma non deve andare in crash se l'utente inserisce eh, in modo scorretto gli, gli input immaginate, non so se Word si chiudesse, in realtà Word si chiude spesso ma <ride> immaginate se eh, eh, se Word si chiudesse ancora più spesso a causa di un errore dell'utente perché non è stato gestito quindi voi come programmatore dovete sempre pensare eh, a tutte le condizioni di errore possibile e cercare di gestirle in questo caso era molto semplice perché l'utente poteva soltanto interagire con una casella quindi dovevate controllare che questa casella fosse vuota, non fosse vuota e che inserisse una o due parole e magari anche non più di due parole quindi al massimo due parole per cui quello che faccio, prendo, utilizzando getText, il testo della, della casella di testo, lo salvo in una variabile string che si chiama riga e poi controllo se riga è uguale a nulla e se la lunghezza è uguale, uguale a zero. Se la lunghezza di riga è uguale uguale a zero vuol dire che non ho inserito nulla. E quindi stampo semplicemente... Una, un messaggio di errore che ho scritto inserire una o due parole e poi faccio return, questo è importante perché fa terminare il programma un metodo molto carino per dividere una stringa, una stringa di input sulla base di un carattere è questo, quello di utilizzare uno string tokenizer che è un oggetto specializzato nel dividere in token una stringa ricevuta in input infatti passo riga che è la stringa che ho preso direttamente dalla text, dal text field e poi specifico qual è il carattere che deve essere utilizzato per separare i token in questo caso è lo spazio in realtà dovrebbe, aver funzion dovrebbe funzionare anche senza specificare il carattere spazio perché il carattere spazio è il carattere di default dello string tokenizer forse è anche scritto nel però non lo trovo comunque per sapere, ehm, per poter accedere al primo, utilizzo, in realtà eh, qui faccio un controllo superfluo, perché io ho già controllato che l'utente abbia inserito qualcosa, perché se non avessi inserito nulla, nulla, riga mi avrebbe restituito uguale uguale a zero. Però, siccome voglio essere particolarmente pignolo, metto anche un controllo sullo string tokenizer, lo string Tokenizer ha un met una serie di metodi, però i più interessanti sono i seguenti. Sono Crown Tokens, Asmore More Elements, Has more Tokens, Next Token. Dove? Elements sono il numero di elementi in cui viene separata... Eh, il numero di elementi in cui viene separata una una stringa, stringa input. E se st es elements mi restituisce nulla, mi restituisce nulla, vuol dire che non ho inserito nulla. Quindi come faccio un attimo, esmore elements. Ah, ok, infatti mi veniva il dubbio quale fosse la differenza tra esmore elements e esmore tokens, in realtà nella, nella descrizione c'è scritto che hanno lo stesso valore che ritornano allo stesso valore quindi sono perfettamente equivalenti quindi per estrarre la prima parola come faccio? utilizzo next token vedete che è un concetto molto simile a quello dell'iteratore per accedere all'elemento successivo utilizzo next quindi se ho superato tutti questi controlli vuol dire che almeno ho inserito una parola come faccio a ottenere questa parola? Utilizzo next token. Adesso voglio sapere se esiste una seconda parola. E chiamo As more tokens. Perché questo metodo, come literatore, ogni volta che lo chiamo, ogni volta che lo chiamo next, avanza. E quindi a quel punto posso utilizzare il metodo asMoreTokens per sapere se ne ha ancora altri e se ne ha ancora altri posso utilizzare next token. Ed è proprio quello che faccio qua. Estraggo la prima parola e poi mi chiedo ce ne sono altri? Se ce ne sono altri, estraggo anche la seconda parola e, e la metto e la salvo in translation. Se non ce ne sono, allora faccio altro. In particolare so che se, se ci sono due parole, devo inserire nel dizionario. Se invece c'è soltanto una parola, devo fare una ricerca. Quindi vediamo cosa succede quando voglio inserire nel dizionario. Uno dei controlli degli errori che avevo chiesto di fare era anche quello di far sì che l'utente non potesse inserire dei caratteri che non fossero quelli a z, quindi che non fossero uh, delle, le, le lettere dell'alfabeto, sia maiuscole che minuscole. In realtà qui ho già convertito in tool.org e io utilizzo soltanto le lettere minuscole, però per mantenere l'implementazione il più possibile Aperta utilizzo anche quelle maiuscole. Come fare a controllare se una stringa metcia un'espressione, soddisfa un'espressione, in particolare quali caratteri sono eh, permessi e quali no. Sì, eh, eh, Nel linguaggio di programmazione c'è uno strumento estremamente potente che è quello delle espressioni regolari. Ovviamente le espressioni regolari sono all'esterno, capire come funzionano e sapere programmare espressioni regolari esula dal, dagli obiettivi del corso. Però, sa, però quello che vorrei che sapeste è che esiste come, come strumento e dovete utilizzarlo ogni qualvolta, dovete fare dei, dei, dei controlli sui caratteri in input. In particolare come si scrive questa espressione regolare si mettono due parentesi quadre, e ehm, all'interno specifica il range di caratteri ammessi e poi si mette un carattere speciale che è quello di asterisco oppure il più quindi potevo scegliere se mettere asterisco o più cosa significa più? significa tutti i caratteri che ho specificato tra parentesi quadre possono comparire una o più volte asterisco, zero o più volte quindi la differenza tra più e asterisco è che una parola vuota meccia questa espressione regolare se invece mettessi una stringa vuota ops con il più non metterebbe questa espressione. Regolare. In realtà io ho già controllato prima che la stringa non fosse vuota, quindi mi basterebbe... quindi vanno bene entrambi. Non funziona. Perché l'espressione regolare significa... cosa? Ah. È possibile allora che... Eh, poi viene implementata l'espressione regolare nel motore di Java, con l'implementazione specifica aggiunga un carattere, esempio, più di default. Però la um, controlla, perché, um, se, se mi ricordo bene, eh, c'erano diverse persone che al laboratorio non mettevano il più l'asterisco e, e non funzionava. Quindi ti chiedo di... funziona. Ok, allora niente, è possibile che che l'implementazione di Java non lo richieda ehm, quindi qui cosa faccio? controllo che entrambe le parole sia la traduzione che la parola originale soddisfino questi, soddisfino questi pattern se non li soddisfano stampo, me stampo questo messaggio di errore, inserire solo caratteri alfabetici e poi faccio return è sempre importante aggiungere return dopo il controllo di errore perché se faccio il controllo di errore, ma poi vado avanti, è come se non l'avessi fatto. Se ho soddisfatto tutta questa serie di controlli, allora ha senso inserire una parola. E quindi mi indichiamo il metodo add word di Alien Dictionary. E poi stampo anche una, una, una stampa di debug giusto per informare l'utente che ho inserito qualcosa. Se invece ho inserito una sola parola e quindi voglio richiedere la traduzione di quello che ho inserito... Mi trovo, nella seconda, mi trovo nella, nel, nel, in questo branch dell'if, controllo che la parola inserita soddisfi questo pattern, a az, quello famoso az, in questo caso è una sola parola, quindi faccio un solo controllo. Se lo soddisfa, richiedo la traduzione per questa parola. Poiché la traduzione mi istituisce una stringa, questa stringa potrebbe essere null se la parola non è, non è trovata. Per questo motivo faccio il controllo. Translation è diverso da null, se è diverso da null stampo la traduzione. Se invece è uguale a null scrivo la parola cercata non esiste nel dizionario. No, se è diverso da null la stampo, se è uguale a null informo l'utente che non esiste la traduzione. Il metodo initialize non l'ho toccato e generalmente vi consiglierei di non toccarlo. Per il metodo initialize mettiamo soltanto tutte le operazioni relative all'inizializzazione dell'interfaccia e nulla di più. Se vogliamo fare un'inizializzazione eh, più avanzata, nel metodo main, come penso vi abbia fatto vedere il professore, posso estrarre il controllore e poi creare un metodo statico, o comunque un metodo del controller, da richiamare per fare delle, un, un altro tipo di inizializzazione. Avete domande riguardo a questa parte? Comunque gestire tutte le condizioni di errore non è semplice, forse qui sono stato un pochino prolisso, ma eh, forse si potevano scrivere in modo più compatto, ma ricordatevi che è, una delle, è uno dei punti che valutiamo all'esame ed è anche uno dei punti più difficili poi da, da implementare in pratica nelle applicazioni reali, perché in questo caso c'era soltanto una text field. Nel, nelle applicazioni reali ci sono decine di controlli centinaia di controlli e quindi controllare che lo stato di tutti questi è veramente complicato ok, adesso vediamo come invece viene implementato, implementato il model era molto semplice, è un dizionario quindi avrei potuto benissimo utilizzare una hash map perché in questo caso avere un certo di chiave valore, la chiave è la parola il valore è la traduzione della parola tra l'altro la ricerca sarebbe stata anche ve velocissima perché utilizzavo le tabelle di hash però siccome non avevamo ancora visto eh, le, la struttura dati hash map e volevo farvi esercitare sulle liste ho deciso di implementarla con le liste in particolare qua utilizzo una array list, ma perché perché siccome non facciamo operazioni di aggiungiamo soltanto, non cancelliamo, eh, non facciamo operazioni di inserimento che non siano alla fine della lista, eh, l'array la list mi è sembrata migliore perché occupa meno memoria rispetto alla linked list. Quando utilizziamo una lista come regola, la famosa regola del dito, dire, utilizziamo sempre l'array list e domandiamoci se invece poteva avere senso utilizzare la linked list, ossia se, se non faccio cancellazioni o se non inserisco elementi che non siano alla fine della lista, non ha senso utilizzare una linked list è molto meglio utilizzare una array list Ora, la classe alien dictionary definisce due metodi che sono add word e translate word Add word significa aggiungi una parola al dizionario, translate word, aggiungi una parola e la traduzione al dizionario, translate word, dammi la traduzione per quella specifica parola. Forse è stata una hash map come prima, era, il codice era banale, era un, una riga. Nel caso di una lista è un pochino più complicato. Eh, C'erano diversi modi per risolverla. Nella tra le varie tre, tre consigli che avevo dato nella soluzione c'era quello di definire un metodo compare diciamo che il metodo compare in questo caso non faceva nient'altro che quello che fa il metodo equals però volevo che capiste che comunque il metodo equals può essere reimplementato se, se necessario sotto forma anche di un altro metodo quindi se io nell'oggetto word implemento un metodo compare che mi restituisce true o false in base all'uguaglianza tra due oggetti se la, se, la, se la parola inserita è uguale eh, posso utilizzare, posso iterare sull'intera lista poi utilizzare compare per sapere se l'oggetto è già presente o meno quindi dictionary è la mia list, itero su dictionary per ogni parola su cui itero mi chiedo questa parola è identica a quella che ho passato alla string ALIEN se è identica vuol dire che la parola esiste già nella mia collezione e quindi semplicemente aggiorno la traduzione con il metodo SETTRANSLATION se invece non è presente, quindi arrivo, di, arrivo alla fine del ciclo FOR allora creo una nuova parola e poi la inserisco nel dizionario TRANSLATEWORD fa lo stesso itero su tutti gli elementi della collezione mi chiedo se sono uguali, se sono uguali, mi faccio restituire la traduzione per quella parola. Word è una classe semplicissima, un Java bin semplicissimo con due proprietà che sono alien word translation. E poi semplicemente ho dei getter e setter, due costruttori, uno che accetta soltanto una stringa alien Word, uno che accetta una stringa alien word e translation, due string. Per lo stesso motivo di prima, perché se voglio cercare una parola. La cerco sulla base di AlienWord, quindi non voglio utilizzare il costruttore con entrambi i campi, voglio utilizzare solo quello più semplice. Ridefinisco equals, siccome ridefinisco equals devo anche ridefinire hashCode e li ridefinisco sulla variabile AlienWord perché ho definito che i due oggetti eh, sono uguali soltanto se hanno la stessa parola, se hanno la stessa AlienWord. questa era l'implementazione diciamo più semplice avete delle domande su questa implementazione? secondo me invece è molto più interessante la seconda soluzione la, la soluzione del secondo esercizio che è molto simile ci sono soltanto un paio di cambiamenti nel model nel model in questo caso non sfrutto più il metodo compare perché di fatto come ho detto prima il metodo compare non è altro che una ridefinizione del metodo equals come fare a sfruttare quindi equals? utilizzo i metodi offerti dalla classe interfaccia collection che sono ossia contains e poi quelli offerti dall'interfaccia lista che sono index.of e get. Quindi per aggiungere una parola devo prima sapere se questa parola esiste nel, nel mio ah. Per sapere se esiste utilizzo contains. Cosa fa contains? Fa lo stesso che facevo prima, iterare su tutta la lista e poi utilizzare un metodo per il confronto. Però se prima questa implementazione l'avevo scritta io e quindi era possibilmente esposta ad errori adesso utilizzo quella di java che è più compatta ed evito di, di riscrivere il codice contains itera sulla lista e come metodo per verificare l'uguaglianza utilizza equals poi se contiene questo se l'oggetto è già contenuto se la traduzione è già contenuta allora devo aggiornarla quindi mi faccio restituire l'oggetto utilizzando get. Get però richiede un indice. Come faccio a sapere l'indice a cui si trova l'oggetto che so che esiste, però non so dove si trova? Utilizzo indexOf. Quindi prima chiamo il metodo indexOf su dictionary. Passandogli la parola v. Word. La parola word che ho creato a partire dalla stringa al quindi index of utilizza equals per dirmi a, che, a quale indice si trova, a quale indice del mio array si trova questa parola. Poi utilizzo get per ottenere questa parola che si trova a quel particolare indice. E poi sulla parola restituita chiamo il metodo setTranslation passando la stringa translation. Quindi aggiorno la riduzione. Importante non utilizzare mai get. Passando gli index of senza prima aver fatto, eh, aver fatto il controllo su contains. Perché in questo caso è sicuro utilizzarla qui, perché sono sicuro che la collezione contiene l'oggetto. Ma se non avessi fatto questo controllo, avessi utilizzato direttamente get e index of mi avessi restituito meno 1, avrei ottenuto un'eccezione un di tipo index out of bound exception. Tra l'altro, se andate con il mouse sopra un metodo, nella descrizione vedete anche quali sono le eccezioni generate da quel metodo. E questo è particolarmente interessante perché potete decidere quali eccezioni gestire e quali no. Perché le eccezioni vanno sempre gestite, perché un'eccezione non gestita è un'eccezione che fa crescere il programma. Se invece l'oggetto non è... se la parola non è stata già inserita, Allora, allora cosa faccio? La inserisco, però piuttosto che creare una nuova parola, siccome l'avevo già creata una per la ricerca, la sfrutto, setto la traduzione su questa e poi aggiungo questa nuova parola al dizionario. Nel caso di translate word faccio la stessa cosa che ho fatto qui, ossia prima mi chiedo, utilizzo contains per sapere se è contenuta. Nel caso in cui sia contenuta, allora mi faccio restituire qual è la parola. Perché quello che voglio ritornare è un oggetto di tipo string, quindi ehm, l'oggetto string corrisponde alla traduzione nel caso di una parola, invece eh, restituisco null nel caso in cui non trovi la traduzione. L'implementazione invece di Word e è estremamente semplice. È un Java bin in cui al posto della traduzione, che era una stringa prima, adesso utilizzo eh, una lista. Ultimi 5 minuti, vi spiego come si faceva la ricerca con le wildcard. Perché quello che veniva chiesto era anche di permettere la ricerca con le wildcard, che per chi non si ricordasse, era la seguente. Quindi se scrivo Andrea alieno inserisco questa coppia di parole poi se scrivo andrò a eh, bla bla bla eh, inserisce anche questa coppia di parole con traduzione se invece a questo punto inserisco andr punto relativo a quello che mi ritorna sono entrambe le traduzioni perché questo? Perché nel testo avevo detto che il punto interrogativo deve essere considerato come una wildcard, ossia qualsiasi carattere possibile. Adesso vi spiego quale secondo me è la soluzione migliore. Nel caso in cui, allora, nel controller faccio un controllo addizionale, ossia la parola dei due if no scusate nell'if in cui ho una sola parola quindi ho inserito una sola parola nell'interfaccia devo cercare questa parola contiene il carattere punturativo se lo contiene allora chiama il metodo translate word con wildcard se non lo contiene chiama il metodo translate word classico quindi in alien dictionary ho due metodi translate word classico che è quello di prima che abbiamo visto, semplicemente utilizzo contains del dictionary. Translate Word con Wildcard invece fa una serie di operazioni in più, che comunque sono abbastanza semplici. La prima cosa è quella di sostituire il punto interrogativo con il punto. Perché? Perché il punto interrogativo era la Wildcard nel mio linguaggio, ma nel linguaggio della regular expression la Wildcard, che può essere sostituita a qualsiasi carattere, è il punto. Come faccio a sostituirlo? Replace all e utilizzo questi due caratteri che sono il backslash per fare l'escape perché il punto relativo è anche un carattere speciale poi anche il carattere escape è speciale quindi devo mettere due volte il carattere escape perché non venga cancellato e perché consideri il punto relativo come carattere speciale poi a questo punto eh, quello che faccio è lo string builder non è nient'altro che un oggetto che al suo interno permette di salvare una concatenazione di string perché sapete che la stringa è un oggetto immutabile quindi se faccio string A più qualcos'altro viene creato un nuovo oggetto a partire dalle due stringhe che ho passato invece lo string builder evita che vengano creati una marea di oggetti nel lip perché aggiorna la stringa all'interno di essa contenuta quindi quello che faccio è siccome non posso sfruttare contains non posso sfruttare contains perché non voglio modificare il metodo equals perché contains all'interno utilizza equals quindi o vado a modificare equals dicendogli adesso però non fare più soltanto il confronto tra due parole fai il confronto utilizzando le wildcard questa è una possibilità però siccome non voglio toccare equals allora ritorno alla soluzione dell'esercizio 1 ossia itero di nuovo su tutta la collezione e per ogni parola utilizzo un mio comparatore, che si chiama compareWild. E ehm, se compareWild eh, mi restituisce true, allora chiedo la traduzione e la inserisco all'interno dello string builder. Quindi diciamo che le istruzioni chiave, chiave all'interno di questo metodo sono due. Una è questa, che viene utilizzata per sostituire il carattere punto interrogativo con il punto. E l'altra è questa, compare wild, In specifico il mio comparatore, perché non volevo modificare equals, altrimenti avrei dovuto sfruttare contains. Cosa fa compare wild? Compare wild è semplicissimo, fa, chiama semplicemente matches, perché avendo sostituito al punto interrogativo punto, di fatto ho definito un'espressione regolare, perché una stringa che contiene caratteri a-z più il carattere punto, è un'espressione regolare. Quindi sfrutto Matches per fare il confronto direttamente. Vedete, mi piace particolarmente questo codice perché è molto pulito. Ho definito semplicemente, ho utilizzato al massimo i metodi esposti da Java senza ridefinirne dei miei, dei miei quindi scrivendo il meno codice possibile. Vi è chiaro tutto il passaggio? Forse l'ultimo pezzo del Matches vi ha un attimo eh, non, non è chiarissimo match semplicemente è come equals di string però è un pochino più potente perché non solo fa l'equals, cioè non solo confronta che i caratteri siano identici ma confronta anche che le due string soddisfino l'espressione regolare vedo che sono le 7 e direi che possiamo concludere qua arrivederci